e se... e se... e se... e se ci sono questi caricati di cos'è? non mi scusi? faccio vedere se mi viene a essere cosa c'è Penso che da do un po' Ma come Fatto anche. değerli. O nasıl? Video daha kadar baklasın. Bakurada bak kızdı. Tabii ki. Tabii ki. Tabii cosa Forse ti ho vedere? Sì, sì, sì, 打起你胸毛的我戴了累了累了胸毛呃跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑<笑><笑><笑><笑><笑><笑> aya Dalın kıyalarına ee ee ee ya de de de de sokan Maledro! Mi dispiace, Oh oh! Forse offend... Sei riuscito a tenere duro con questo? Devo dirlo, sono sorpresa. Tu che cosa Perché s... Perché Cosa è stupido di questa cosa? Cosa è una banda? Non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non non cazzo, non cazzo, non Il cuore aveva tante persone da qualche E' mi E' il che ci siamo Ma sul qua! Cosa c'è? No, no, lo no, no, no, no, no, No, no, no, no, no, no, io sono <susurra> <susurra> Che lo troviamo? Una mater. Che cavolo! Povolissimo, Se vi, se vuoi dire... Fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai, vi, fai, fai, fai, ¡Qué ah ¡Es una habilidad! ¡Es una la una out Dude <laughs> oh No Antiche tradizioni, spavento. La deve essere E nuovi generazioni. Ogni è una cosa. Soprattutto si di Ma cosa Oh, malò. Tu lo sapevo! Non uh, che se ti tiro la destra me che cosa state gnam Eh, ah! bene oh. che uh. stiamo mangiame mangio adesso tu uh. Ah! come Cosa so? no no no the <laughs> È stato divertente no, Dobbiamo no, no, no, so? Non Grazie a tutti. che Ma non so che Oh magari so that you find uncodified. Sarah. I don't で、あの、で、 Non è un è stato sapore è un è un è un che è un sapore che è un sapore è un che Non mi ricordo La da La mia Beh <susurra> 거든거든,이거 이거 한번 한번 la cosa... No! Papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, che cosa ha capito. Non credo che sia mi ha il posto per fare la mia un'altra. Posa 我不要 Non è che Eh, deve essere certo. Posso dormire Oh, non ma cosa c'è? Oh, Oh no, quello si deve strandare. Face mask? C'è un face mask? che l'ho fatto Ma che sono i fotografi di agrigente un Ma dai, cuore, che anzio! Za, za! Adesso, adesso da, te. da te. Oddio, che non che lo vuoi è Direi che no, che no. testa, pensavo che Raffaele... ma la era è l'anica è... è... che era in pensione è una cosa molto, ah, è fatto una cosa molto, perché chi poi può fare una della riteniera ma ha fatto il fatto che Raffaella, era uscita perché ci è l'anica in... che è lui quando si dei budget um, uh, ci... si chiama sospensione per due mesi sì, poi ho fatto palpita danno eh? ultimamente, però comunque adesso è arrivata a spazio, non conto agli altri che mi farei, sì, si è grezzato. Che cazzo non posso sapere? Che cazzo faccio? Non faccio più niente! Perché si parla? Se io lab, che ho io un terapia, perché mi ho avuto approcci di mangiare la Mi ha andato qui perché a San Leonato mi fanno il cazzo, mi hanno fatto fatica, ma che fatica mi che terapia lo so. Ma mi sa che si funziona ora, E faccio. Ma deve capire come la ha visto, se funziona la ricerca. Mi chiedo, io ne un buongiorno, ma che fine so? è qua? E te ne faccio. Adesso... E eh, il mandarti a Francia, se ne vede ha fatto. Io c'è da spiegare? Eh, ma che c'è da spiegare? Cazzo, fa linda a casa. Ma se a me piace tenere i capelli, non so se è qui, non ci sbaglio. Cazzo, te fa linda casa, a morte, nel giudagino. Almeno fa due parrucchieri, allora chiacchierò più, una chiacchiera con Vedo, c'è... Ma la mamma Ho capito mamma, ma anche che tu sono alta, c'è come... Calda, si distrae. sta a casa, era solo con te nel giudagino, che da qua. Non è che si può prendere un cano si porta a Milano perché giustamente il problema accadente si può portare a tutto Almeno a questo comunque si fa periodo spit, comunque spit, come cos'altro la signora, la chiacchiera, la parrucchiera, cioè, ti distrai. Ma eh. poi sì, che cazzo ce l'ho fatto, non ci ho non lo so. Mm non li stanno le due parrucchie ma non perché capisci se non lo facciamo ancora con questa casa è perché li vanno pronti da fare chiacchiera da distrarre perché tu due parrucchie non ti chiacchieri ti rivellore e ti rilassi ti voglio dire che tu ti giardini mi giardini in grattina a ma prima vieni in cosa mi parla di po' è passato tanto la macchina e ti diciamo molto di tiranno anche la prima del baci però adesso non è più meglio la macchina io dico come non hai portato una macchina e un E così vedo che per pace hai che qui un mangiato in bocca e mi hai mangiato il look, io ti sto mettendo a no? E fa, hai chiuso il giardino, hai il giardino e mi ha detto, voglio un cucchiaio, perché ti che cosa ti sembra, Ti sei fatto mai segna, sì, è faccesa. Si era lasciato, e tu prima vuoi lasciare non sì, devi andare sì. cioè, so, <tanish> a fare il il fatto vedi il tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua a fare un giro per tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua e ti detto, tu, no, no, no, no, non la faccio. E' è scelta, che sia così, e ti ho fatto codare. E tu non dove è E' fatta metà mia, chi sei sentita, coppa, ma non è mai arrivata niente, che stiamo in sedia. Ma E quindi hai detto, ma hai deciso E così è passato, niente, e poi ti ho fatto e che se niente, che se niente, comunque se niente, che no, se Così che fa? Corri da borsa mia, aspetta, in video, mi dà tutti i video fatti, mi dà tutti i video fatti, mi dà tutti i video fatti, mi dà tutti i video fatti, mi dà un po' video um, si mi dà tutti i video fatti, mi dà tutti i video fatti, mi dà è molto noi, già passato un po' di tempo certo. allora mo, io sì, ho uh, bene buono bene buono, ci stavo a provare perché poi il di si però ogni cagato si almeno fa qualcosa, cosa, si può fare qualche cosa, te, è, più, si può fare qualche non mi sento bene, non mi sento bene, non